Ma cos'è successo? Oh, cosa sono queste cose? No, no, no. Sono tutti agghiuaghi. Andate via, accidenti. Perché è esploso tutto qui? Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Perché c'è pure Boxy V gigante? No, no, no via basta cosa sta succedendo in questo mondo ci sono dei portali che raccontano le loro storie riusciremo a capire cosa ci dicono bene bene bene sono arrivato qui e vediamo praticamente vedo che qua non si può entrare e naturalmente io non posso rompere non posso spaccare questa cosa e vedo che qua praticamente oh cosa mi picchi e lui mi vende una chiave però mi servono eh, dei diamanti che dobbiamo andare a prendere tranquilli io sono molto bravo a trovare diamanti ci sono delle casse in questa casuccia che ho trovato tanto ce ne sono anche un sacco di casucce e c'è tanto ferro il che è molto utile perché posso farmi dell'armatura e sicuramente un piccone di ferro per prendere i diamanti e qua c'è una bella caverna mentre scavo mi chiedo come ci siano finiti lì quei portali e che cosa quei portali ci vogliono raccontare c'è un solo modo per scoprirlo trovare i diamanti ciao allora non mi picchi vero posso prendere la chiave per Perfettone! Grazie mille. Adesso tecnicamente io posso entrare. Oh wow, raga. Mi sto emozionando troppo. Allora, vedi, questi tre portali, se vedete, sono fatti ovviamente con blocchi differenti. Ma solo questo vedo che in realtà non è un portale del Nether, anche se c'è la Obsidian. Però, è cioè, tipo il portale dell'End. Il che è molto bello, devo dire. Ok, um, direi di entrare in questo qua nel primo. Oh mio dio. Direi di andare, allora... Ho oh, stra paura perché chiaramente la lava. Raga, io ho sentito un rumore strano in casa mia. Assurdo! Cioè, non. Io non capisco perché mi si indemoniano le, le sedie, i comodini, le finestre. Le finestre sono tutte indemoniate a casa mia. Ma infatti combatto sempre contro i demoni più forti del mondo. Ma vinco sempre perché, cioè, Ricordiamo sempre forti qua. E beh, devo dire che però siamo arrivati. Forse lì c'è il, il portale. Questa cosa, cosa mi emoziona stranamente. Vedo una hitbox eh, un po' particolare. Ma ci sono, ci sono dei blocchi invisibili, aspetta un attimo. Allora, questa spada che ha sharpness 1000, ok. <ride> Fate finta di. ignorate, ignorate. E queste tante. tanti diamanti. Ok, aspetta un attimo, devo fare questa cosa. Saluto a tutti voi amici Yuhu, Diamanti Prego prego Fatene quello che volete Perché noi qua siamo fortissimi Allora um, Qui Tecnicamente Si sale Ok perfetto Ma ragazzi Cioè è assurda sta cosa Perché io non è che Sappia proprio bene vedere Nel buio Cioè beh, in, Le cose invisibili Non si possono vedere Ce ne rendiamo tutti conto Vero Cioè sono difficili da vedere Vabbè andiamo al prossimo portale Ho paura di entrare Perché non so cosa ci potrebbe essere Ok, vedo un po' di colorini. Mi sono tolto il cappuccio perché faceva troppo caldo. Oh, eh, allora, noi li sconfiggiamo tutti. Guardate come facciamo adesso, eh. Non ci crede, guardate. Hey tu, ciao! Ciao, via dalla mia vista, per favore. Oh, via. Oh. Pure tu sei andato via. Mio dio, fa troppo caldo qui, è troppo difficile, è veramente troppo Andiamo anche qua Bene, è stato molto divertente uccidere tutti questi Adesso dobbiamo fare la cosa in diamante Ho oh, paura Ok, questo è un parkour Vedo anche degli aghi waghi però non stanno facendo niente Quindi direi di lasciarli là, tanto noi siamo migliori, più belli Cioè, potremmo anche ucciderli, e guardate Mannaggia Però, vabbè, lasciamoli là, poverini Tanto non hanno fatto niente di male Dopotutto noi stiamo passando, siamo proprio con leggiadria, con figaggine, guardate qua, Ulla, perfetto, ok, saltiamo anche qua, ok, perfetto, e adesso manca questo salto, che è abbastanza semplice per noi ovviamente, bene, vediamo quali sono um, tutte le cose qua, mm. vi rendete conto che questa cosa ha protection 1000? cioè questo elmetto a protezione 1000, raga, cioè, Praticamente protegge un botto, cioè tantissimo E qua cosa c'è? Eh, un sacco di nederite Ecco, adesso io non so più cosa fare, raga Non ho più slot nell'inventario, accidenti Vi faccio vedere la potenza di questa armatura Che tecnicamente è fortissima, non mi fa niente Guardate, cioè, mi possono attaccare letteralmente Cioè, posso attaccarli tutti e loro praticamente vengono qua Però non mi fanno niente, raga, zero Perché ve l'ho detto Noi qua siamo potentissimi E guardate qua come è un piccino Ve l'ho detto Siamo forti Woohoo